Grazie Presidente. E penso sia opportuno fare un pochino di chiarezza su questo tema, uh, mi spiace dirlo, ho visto ho ascoltato uh, i colleghi uh, un, pochino, un pochino confusi. Uh, intanto in generale questo provvedimento che cosa significa, che, cosa, che lavoro stiamo facendo sul tema del piano urbano uh, parcheggi? Come ha ribadito l'assessore uh, questa delibera uh, semplicemente elimina dal piano urbano parcheggi gli interventi che al momento possono essere eliminati senza correre il rischio di contenziosi tra eh, i concessionari e l'amministrazione. Quindi abbiamo, eh, gli uffici hanno utilizzato eh, un criterio di prudenza che, visti i numerosi ricorsi che tuttora gravano sulle spalle di questa amministrazione sul tema del piano urbano parcheggi, devo dire forse è stato il criterio eh, migliore. Non significa, come erroneamente riportato che tutti gli altri interventi che non, sono, che non saranno espunti in questa delibera domani mattina partiranno i cantieri ci sono tanti altri interventi sui quali si sta eh, lavorando con gli uffici per, per procedere con delle espunzioni come è stato fatto ad esempio su Campo Testaccio dove è stata fatta una delibera ad hoc per eliminare quell'intervento così si sta lavorando su Giulia Agricola così si sta eh, lavorando su Metronio e su altri interventi quindi cerchiamo di fare chiarezza, cerchiamo di dire le cose come stanno, perché la speculazione politica, fine a se stessa, secondo me è poco utile e anzi confonde ancora di più i cittadini su un tema che già di per sé è estremamente complesso. Il nostro emendamento che cosa va a fare? Va a fare semplicemente, visto che se ne è parlato, un emendamento che tra ancora dobbiamo discutere, quindi magari poi lo ribadirò anche quando ci sarà la discussione dell'emendamento, ma l'emendamento semplicemente elimina anche dalle premesse i sette interventi famosi che sono stati eliminati già nel deliberato quindi se gli interventi sono stati, stati eliminati dal deliberato logica impone di eliminare quegli interventi anche dalle premesse poi quando ci saranno le delibere specifiche su quegli interventi le premesse ovviamente riporteranno quello che è scritto nella delibera quadro ma se io faccio oggi voto una delibera che espunge 57 interventi le premesse devono inevitabilmente riguardare 57 interventi e non 65, mi sembra un qualcosa di, di abbastanza logico e lineare. Quindi facciamo un po' di chiarezza sul tema e cerchiamo invece anche di guardare eh, al futuro. Come abbiamo detto in Commissione è fondamentale, ce l'ha detto anche l'ANAC più di qualche anno fa, abbiamo fatto anche degli atti di indirizzo, di indirizzo. in tal senso è fondamentale chiudere il prima possibile l'attuale piano urbano parcheggi che è nato. Uh, Un'era geologica fa dal punto di vista del diritto amministrativo e del codice degli appalti, quindi è urgente chiudere l'attuale piano urbano parcheggi, si sta lavorando anche altre delibere, so si sta lavorando la delibera uh, riguardo l'eliminazione di alcuni interventi connessi ad alcuni concessionari falliti, quindi si sta lavorando rapidamente sul uh, vecchio, attuale, ma ahimè vecchio piano urbano parcheggi o per eliminare altri interventi o per concluderne i lavori quanto prima. E poi è fondamentale lavorare su un nuovo piano urbano parcheggi che ovviamente è inutile ribadirlo risponderà ai criteri del nuovo codice degli appalti, risponderà ai criteri, al programma, alle linee guida che si è data questa amministrazione su questi temi, quindi risponderà al PGTU, al PUNS, alle linee programmatiche di questa amministrazione perché penso sia anche importante dire le cose come stanno, i parcheggi interrati ovviamente se realizzati in determinati luoghi e se realizzati con attenzione a regola d'arte, possono essere sicuramente un'opportunità per la città, possono essere un'opportunità di riqualificazione della città, chiaramente vanno realizzati nelle zone dove servono, nelle zone dove debba essere favorito lo scambio con il trasporto pubblico, nelle zone dove deve essere fatto spazio per la mobilità sostenibile, per le ciclabili, per le aree pedonali, e così via. Quindi chiaramente vanno realizzati con criterio, deve essere l'amministrazione a dire dove vanno fatti i parcheggi, non il contrario come è successo in passato ma perché chiaramente la normativa, che, ehm, signori è importante dircelo, eh, il piano urbano parcheggi nasce praticamente quando sono nato io e io sono insomma, non più così giovane quindi vuol dire che questo piano urbano parcheggi praticamente ce lo eh, portiamo avanti da, da parecchio tempo. Quindi chiaramente non è che all'epoca eh, le imprese erano cattive, chiaramente c'era proprio tutta un'altra un eh, normativa. È importante ovviamente il nuovo piano urbano parcheggi che sia l'amministrazione a dire dove realizzare questi interventi in coerenza con la nostra visione di città, in coerenza con la visione che pone al centro il trasporto pubblico, che pone al centro la mobilità ciclabile e la mobilità sostenibile. Chiaramente, come dicevo, se realizzati con criteri i parcheggi possono essere un'opportunità perché liberano eh, superficie utile da togliere appunto le automobili che oggi utilizzano il suolo pubblico come fosse un garage e da destinarlo a, sicuramente a spazi sociali, a ciclabili, a aree pedonali e così via. Quindi questo è il nostro intento, questa è la nostra uh, linea che ovviamente poi ribadiremo nei successivi interventi, nei successivi ordini del giorno. Però è importante fare chiarezza, è importante non fare speculazione fino a se stessa perché il tema già di per sé è complesso, confondere i cittadini sicuramente non aiuta nessuno. Grazie.